Ciao amici benvenuti in questo nuovo video. Sono nella mia casa in campagna, volevo fare un home tour live dal vivo però ho trovato ma la connessione è scarsa quindi non sono riuscita a farlo. Quindi farò questo video per, presentarmi, per presentarvi questa casa l'ho arredata io eh, gli interni sono stati fatti tutti da me a parte i muri quelli no però era una cascina molto molto vecchia molto antica che ho ristrutturato e voglio condividerla con voi quindi andiamo a vederla e poi lasciatemi un commento se vi piace cosa vi è piaciuto qui si sta da dio sono in compagnia con le cicale però mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non siete iscritti, attivate la campanella notifica e ciao! Come vedete è una casa che è piuttosto vecchia è da mettere a posto anche fuori però pian pianino lo faremo entriamo la particolarità di questa casa è quando arrivi ti trovi praticamente questo che dici ma però una cascina ok entriamo entriamo e quando entri trovi questo l'arco che divide l'entrata dal salone e un altro arco che divide il salone e di qua la cucina i quadri gli accessori sono tutte cose che ho fatto io hotel mamma cucina semplice casalinga servita con amore aperta 24 ore su 24 Qua si va in cucina, la cucina è moderna, funzionale: microonde, forno, frigo. La lavastoviglie non l'ho voluta. Adesso eh, vabbè, è un po' incasinata perché ci sto lavorando. Stavo preparando una ricetta. Volevo fare i fiori, i fiori di zucca che ho appena trovato eh, nell'orto. La visuale della finestra da nel giardino, che è questa ma poi andiamo fuori, vi farò vedere poi nel dettaglio passiamo alla camera da letto che sinceramente questa avrebbe dovuto essere un salone, un altro salone ma eh, per il momento l'abbiamo adattata a camera da letto c'è la roba un po' in giro e eh, questa è un po' soffusa apro la tenda così magari la vedete meglio Questa è sempre la visuale fuori Il letto ha non so quanti anni, era dei bis bis bis bis bis nonni. Il quadro là sopra è vecchissimo, l'ho tutto rimesso a posto, eh, è proprio vecchio vecchio vecchio e ha questi disegni che li ho passati uno per uno, ragazzi, era un marciume, però li ho rifatti tutti e li ho messi tutti tutti a posto. E ho letto a una piazza e mezza, perché una volta non si usava eh, le due piazze, era una piazza e mezza. E tutti questi accessori, dal vaso a queste le cornici, vi faccio vedere anche questa. Sono io, naturalmente in palestra, alle tegole, sono tutte cose che ho disegnato, dipinto, fatto. Questo, Iden, questo è il mio quadro preferito, si chiama Cascata di Donna. Ho fatto questo quadro che non sapevo nemmeno disegnare, però mi è venuto che... Okay. Io l'adoro, è uno dei miei primi quadri che ho fatto. Eh, poi c'è questo che è infilato di là con tutte le farfalle. Poi c'è questo che è un trionfo di fiori. Ah, poi c'è questo che è fatto um, con il gessetto. Queste sono tutte cose che ho fatto io. Poi qua dietro, che c'è dietro, dietro, dietro, dietro, non so se si vede, c'è questo che è un tramonto. Questo è fatto tutto con. Uh, eh, praticamente i colori a tempera e colori a olio sono tutti mischiati sono fatti tutto in un modo strano No, questi li ho comprati questi no questi non li ho fatti io l'orologio lo chiede l'ho fatto io e dalla camera da letto ritorniamo in cucina e passiamo che siamo comunque nell'entrata quindi il mobile anche questi fiori, un sasso. Questo è un pezzo di tenda che mi si è rotto, lo devo mettere a posto. Ah, il quadro ve l'ho fatto vedere, non mi ricordo più. Sono cose che ho fatto io. Questo il mobile decorato, rimesso sistemato, messo a posto, sempre fatto da me. Qui dietro c'è un caminetto. Per non lasciare il buco del caminetto aperto, eh, ho fatto questo quadro che è enorme. Praticamente poi la cornice l'ho fatta con i legni raccolti in spiaggia. E l'ho fatto in questo modo. Vabbè, ancora tegole, ancora questo quadro, ancora la tegola, la primavera e di qua a ah, un'altra primavera. Poi passiamo nel salone. Allora, il salone: se c'è qualche muratore che mi può dire perché mi viene giù tutta quella eh, calce dal muro, mi si apre il muro, cioè non, non deve aprirsi, guardate che roba, cosa mi è rimasto: mi si apre il muro in questo modo, è da rifare tutto. Quindi questo è il salone, praticamente il salone, sempre il mobile che l'ho rimesso a posto, il tavolino che ho fatto comunque io, tutta roba recuperata, la sedia no, eh? la sedia no, e questo è il salone. Mi è venuta la mania degli indiani e un anno mi sono messa a disegnare indiani. Non chiedetemi il perché, non chiedetemi il perché, che non lo so, mi è venuta questa mania, mania, mania, mania, Ancora e ancora questo radiatore. Anche questo specchio, anche questo specchio ha tantissimi anni, ma tanti, tanti veramente. Rimesso a posto, rilucidato. E questa è un'altra entrata che dà comunque fuori. Che poi andremo fuori. E passiamo al bagno. Poi c'è un corridoio e passiamo al bagno. Questo è il bagno, enorme ragazzi, è molto molto grande anche il bagno. Eh, vi ripeto, qui eh, è, una, è un posto che si sta divinamente, sembra sempre ad essere in vacanza. La doccia è due posti, la doccia lo stesso, è molto grande. Ci sta due persone, anche tre, e sarà due metri, è grande. E la visuale del bagno... Ci sono i kiwi, il prato fuori. È luminosa, ha finestre ovunque. Ed qui, adesso il balcone di qua è chiuso perché si è chiuso con l'aria, però lo stesso. È luminosissima, luminosa, luminosa, luminosa. Andiamo fuori. Andiamo fuori. Spero vi piaccia ragazzi lasciatemi un like se vi è piaciuto naturalmente scrivete volete venirmi a trovare e qui siamo fuori stavo prendendo il sole anzi dopo vado a prendere il sole quindi c'è il giardino davanti c'è il cancello che l'ho chiuso con del telo verde per non far vedere in strada questo è tutto il prato praticamente quello che c'è qua come vedete è molto molto molto molto grande e passiamo di qua quel fico è millenario adesso i fichi stanno venendo comunque adesso questa è l'altra entrata della casa c'è un pezzo anche di qua però c'è una macchina che non voglio inquadrare tutto questo pezzo di qua i figli stanno vedendo enorme una pianta enorme e rimane praticamente tutto qui ce n'è da fare ragazzi c'è tanto tanto tanto da lavorare e lì c'è il recinto dei cavalli però sono dentro adesso hanno, hanno caldo poverini vediamo se escono no sono dentro ah uno c'è e uno fuori però devo fare tutto il giro di là adesso non ho voglia di andare di là comunque di qua c'è tutto il recinto dei cavalli che non so se si vedono penso di sì però e andando di qua c'è tutta una siepe enorme che eh, circonda la casa, che divide la strada dall'entrata, ti dà un po' di privacy e qua c'è tutto l'orto ecco qua, questa è la mia piccola casa in campagna la piccola casa come si dice la casetta in Canada no non è in Canada ma è in Italia è in Italia e si sta bene oggi volevo andare in piscina però chi me lo fa fare in mezzo al casino me ne sto qua adesso ascolto la radio ho registrato un video per voi e è così quindi ora vi saluto vi ringrazio della vostra compagnia vi do un forte bacio un abbraccio Ciao, a presto. Mua.